Io non sono io, e tu non sei più tu, rifletto in uno specchio quasi blu. Ho in mente delle cose per stare senza te, idee meravigliose trovate in un caffè, e poi Vorrei farti capire che è semplicissimo sognare e far l'amore Lo so è difficile riuscire a concepire il desiderio quando non c'è la passione Non so nemmeno cosa fai, di eventi che non accadranno mai I tuoi racconti sono storie dell'orrore perché l'amore l'hai lasciato agli usurai Io non sono io, tu non ci sei più. E allori nei cassetti e nei tuoi vestiti blu. Ed è pericolose, yeah, eeee, yeah, yeah, mi parlano di te. Rinego le tue scelte e torno al mio caffè. Aspetto il tempo, aspetto una separazione Tra i miei ricordi e quel che resta del mio cuore Mi guardi in faccia palli di rivoluzione Senza sapere bene quello che vuol dire Lo sai che non cambiere mai Vecchi discorsi vecchi quanto i nostri guai Sei come un baro che non riesce più a mentire Come l'amianto ti respiro e mi fa male Mi fa male Mi fa male, mi fa male. Chiudo questa riflessione, tra le parentesi c'è la mia conclusione. Tutte le cose che ti avrei voluto dire, te le diranno tutti quelli che amerai.